Ciao ragazze, benvenuti nel mio bagnetto, stasera vediamo la seconda parte del passaggio guascia: quindi come si fa... Eh, come procedo io e come lo eseguo eh, per quanto riguarda la parte introduttiva su cosa usare quali oli usare eccetera eccetera, eccetera vi rimando al video precedente quindi alla prima parte e non so a ripeterlo qua eh, come vedete io ho già struccato il viso quindi non spaventatevi eh, ho già struccato il viso l'ho lavato e l'ho tamponato e andiamo a procedere con un olio o un siero preferibilmente un olio preferibilmente l'olio di arcana io non ce l'ho per cui stasera utilizzo questo voglio qui di Florina, che vi confesso non vedo l'ora che finisca ma ne ho, ne ancora una quantità industriale, non lo sopporto um, sulla mia pelle a me piace tanto perché mi piace come la lascia, mi piace come la nutre mi piace come si comporta ma non mi piace l'odore, ha un odore pazzescamente orrendo sarà perché sono fiori e ho oli fermentati, non lo so, ha una puzza terribile non vedo l'ora che mi arrivi il nuovo olio di organi, perché credo che Sarà una delle poche cose che non finirò, andranno dritti dritti in spazzatura. Però, questo passa il commento stasera. Allora, una piccola indicazione. La pietra eh, dovete passarla inclinata, non dritta in questa maniera, ma inclinata con questo movimento. E fate una pressione leggera, non dovete diventare rosse come dei peperoni. Vi arrosserete perché ovviamente va a stimolare il sistema circolatorio, quindi la, la circolazione sanguigna del vostro viso e il sistema linfatico, però non dovete scarnificarle. Siate leggere, piegate la pietra in questa maniera, quindi quasi piatta, proprio dovete avere una piccola angolazione eh, e non in, non in linea retta. Eh, la seconda cosa che eh, vi devo dire, ogni passaggio, io lo ripeto 10 volte, voi potete ripeterlo quante volte volete, però per avere, far sì che funzioni dovete farlo almeno 5 volte. Io stasera lo faccio 5 volte perché sennò non finiamo più, però sappiate che generalmente, normalmente io eh, faccio ogni movimento, lo faccio 10 eh, volte. Partiamo da questa parte, ovviamente la parte del decolleté non ve la posso far vedere, però vi ho ragioni puliche. Partiamo da questa parte, dal primo lato del collo, andando in su. Quindi si parte dalla base del decolleté al salire. E adesso vi lascio alle immagini del massaggio. Vi auguro una buona notte e vi do un bacione. Buonanotte.